In Algeria nascerà il Arcelasio I, il Papa, che deciderà di dedicare al martire cristiano Valentino una festività dedicata agli amanti, che avrà lo scopo di sostituire la festa pagana che si festeggiava in questo periodo. La festa ebbe subito successo. Numerosi sono i bigliettini ed auguri che gli innamorati si sono scambiati in occasione di questa festività. Numerosi sono i gadget che sono nati per ricordare questa festività. La festa degli innamorati. Si celebra il 14 febbraio di ogni anno. Gli innamorati, in questa occasione, si scambiano biglietti di auguri, cioccolatini, gadget di ogni tipo.